I problemi nutrizionali nella medicina generale sono essenzialmente quelli della popolazione italiana non potendo parlare di tutto ho scelto alcuni argomenti che riguardano un gran numero di persone in cosa consiste il lavoro settimanale di un medico di famiglia nel veneto 29 sono le ore di presenza effettiva in ambulatorio mentre 9 sono quelle di back office ambulatoriale che riguarda sempre i pazienti più 4 le ore di visite domiciliari e 3 di formazione Totale oltre 48 ore settimanali. Una delle malattie più diffuse nella popolazione generale è la diverticolosi, ovvero la formazione nel colon, cioè nell'ultimo tratto dell'intestino, di questi sacchettini formati da mucosa e sottomucosa che fuoriescono attraverso le fibre muscolari del colon. A 50 anni, oltre il 30% della popolazione ha i diverticoli, mentre a 80 anni sono pochi quelli che non ce li hanno. Nel lontano 1971, Penter e Barkit ipotizzarono che questa malattia fosse dovuta ad una carenza di fibra alimentare nella dieta. Questa malattia, che era sconosciuta nei test di medicina nei primi del Novecento, aveva una prevalenza nel 1920-40 che andava dal 2 al 10%, per arrivare negli anni 60 ad una prevalenza tra il 10 e il 60%. In Africa, in diverse popolazioni studiate, la malattia era estremamente rara, mentre in Uganda, paese dove Barkit lavorò per decenni, il numero di casi di diverticolosi era pari a zero. Anche in Corea e Cina l'epidemiologia ha fornito gli stessi risultati. In Giappone negli anni 60-70 la prevalenza della diverticolosi era del 2,6%, per quasi quadruplicare nell'arco di un ventennio parallelamente ad una riduzione della fibra alimentare del 70%. Questo è l'unico studio che a volte viene presentato nei corsi per medici sui diverticoli del colon. Siccome è stato pubblicato nel 2013, si ritiene più attendibile degli articoli più datati che abbiamo visto. In questo studio, ampiamente pubblicizzato in ambito gastroenterologico, non si è riscontrata alcuna relazione tra fibra alimentare stipsi o diverticolosi. Quindi viene presentato come uno studio che ha definitivamente cassato l'ipotesi di Painter e Barkit sull'eziologia della diverticolosi. La fibra non c'entra nulla. In realtà, degli autori più attenti hanno fatto notare che tutti i soggetti presi in considerazione in questo studio, i casi e i controlli, avevano una dieta deficitaria di fibra alimentare. Quelli che ne introducevano di più ne avevano non più di 25 grammi al giorno, ben lontani dai 35 grammi che sono il minimo fissato dalle linee guida americane. Quanta fibra avevano nella dieta i nostri antenati? Studi di paleonutrizione stimano dai 100 ai 150 grammi al giorno. E quanta fibra alimentare dovrebbero introdurre gli italiani nella loro dieta? I LARN indicano per gli adulti, dai 12 ai 17 grammi circa ogni 1000 Kcal. E quanta fibra alimentare introducono invece gli italiani? Meno di 10 grammi ogni 1000 Kcal. Quindi gli italiani hanno una dieta carente di fibra alimentare. Perché è bene aumentare la fibra alimentare nella dieta? Perché aumenta la massa fecale e previene la stipsi. Perché è un effetto protettivo per prevenire l'incremento di peso e l'obesità. Perché maggiore la quantità di fibra e maggiore è la perdita di peso, perché migliore il colesterolo cattivo e perché è associata a una più bassa incidenza di eh, diabete mellito di tipo 2 e di malattie cardiovascolari. Ecco un modello che consente di introdurre almeno 42 grammi di fibra alimentare. La carne, pesce, uova, latte e latticini non sono stati rappresentati per esigenza di sintesi perché non contengono fibra alimentare. Per essere più chiari abbiamo quindi rappresentato solo gli alimenti che hanno fibra. Per iniziare bene la giornata potremo introdurre dei fiocchi di avena o muesli a colazione più un frutto con la buccia e semi di chia. I semi oleoginosi sono più usati dai vegetariani che generalmente introducono il doppio della fibra alimentare rispetto agli onnivori. A pranzo potremo usare della pasta integrale, più ancora frutta e verdura, poi i legumi che hanno in genere il triplo della fibra alimentare della frutta e della verdura, ma di legumi ne introduciamo non più di 100-150 grammi, mentre è molto più facile mangiare frutta nell'arco di una giornata. È possibile raggiungere anche un chilogrammo che corrisponde a 20 grammi di fibra. Mentre le verdure, se cotte, possono essere assunte anche in quantità considerevoli, 3, 4, 5 etti, pari ad oltre eh, 10 g di fibra alimentare. Poi c'è il pane integrale, ancora frutta, verdura e noci. Ecco come si presenta la composizione del modello dietetico che abbiamo presentato. Questi sono gli alimenti che hanno più fibra alimentare. I popcorn hanno 15 g di fibra, la frutta secca sui 10 g, i fiocchi d'avena 8,29, ribes e lamponi sui 7 e quello che è interessante notare è che il riso integrale ha meno di 2 g di fibra alimentare, mentre la pasta bianca in media ha oltre 3 g di fibra, quindi mangiare pasta sembra essere più vantaggioso rispetto al riso integrale. Concludendo, Dopo i 50 anni molte persone hanno i diverticoli a loro insaputa e la relazione epidemiologica tra mancanza di fibra alimentare e diverticoli nel colon rimane ancora forte. Non possiamo dire che la fibra alimentare può prevenire diverticoli perché occorrerebbero degli studi di intervento longitudinali prospettici di oltre 50 anni. Ma le evidenze epidemiologiche sono molto convincenti. Inoltre aumentare la fibra nella dieta ha molti vantaggi salutistici. Quanti sono i pazienti con la diverticolosi che sviluppano disturbi, tipo do dolore addominale, diverticolite o complicanze gravi come la perforazione intestinale che può portare a morte il paziente? Da un 10 a un 25%. E come possiamo fare per prevenire le complicanze? Ancora una volta la dieta ricca di fibre può aiutarci a prevenire le complicanze dei diverticoli. Quindi più fibra per tutti.